La mia prima domanda è come è nato Spinoza? Spinoza nasce nel 2005. All'inizio è stato un modo di, di guardare alla contemporaneità eh, in maniera un po' obliqua. Poi ho cominciato a invitare un po' di persone a scriverci, Stefano Andreoli, che è il mio socio, che ha imposto questa svolta satirica. Sono cominciati ad arrivare eh, molti commenti che erano delle battute, sono diventate talmente tante che abbiamo deciso di convogliarle in qualcosa di, di produttivo. A quel punto abbiamo aperto il forum, che noi abbiamo chiamato Laboratorio Permanente di Satira. Ti volevo chiedere, al momento, per quello che riguarda diciamo, la nuova editoria, qual è il quadro italiano e internazionale? Diciamo? In Italia esistono due modi di vendere i libri. Si usa un formato solo, che è un formato che si chiama IPUB. C'è l'ePub base, che è un, un formato aperto, libero. Poi c'è un altro modo, ed è il modo in cui eh, operano le, le grandi editrici Usano il formato ePub, ma applicano delle protezioni. Cioè puoi leggere i libri soltanto su alcuni dispositivi che siano autorizzati da loro. Io credo invece che... Quando tu, tu compri un libro, tu debba poterlo leggere dove vuoi. La pirateria va bene, esiste, pazienza. Parlavi prima della tua casa editrice, Sugaman. Mi racconti un po' com'è nata? E... Eh, com'è nata? È nata semplicemente perché eh, con Paolo Nori, che è il mio socio in Sugaman, allora ci siamo messi a discutere del modo in cui... Le case editrici italiane stavano affrontando gli ebook, il libro cartaceo costa come l'ebook perché io, addirittura, ho comprato libri cartacei che costavano molto meno degli ebook, oltre alla politica dei, delle protezioni, c'è anche la politica del prezzo. Qualcuno di cui non farò il nome mi ha detto: per me, un ebook venduto è un cartaceo invenduto gli ebook con le, queste case editrici non potranno mai funzionare. Pensavo appunto ad Amazon che già c'è comunque in Italia. Amazon c'è in Italia ma non c'è nel digitale. Quando arriverà Amazon col suo ecosistema di ebook e venderà il Kindle in Italia che ti arriva in due giorni a, a poco prezzo e magari stipulerà dei contratti direttamente con gli autori anche in Italia. E allora le case editrici italiane, essendo rimaste indietro così tanto, e io non so che fine faranno. Ti volevo chiedere, secondo te qual è il quadro in Italia per quanto riguarda questo aspetto particolare? Cioè che cos'è che vende? Le cose che vendono ovviamente sono quelle che hanno una visibilità da qualche altra parte. E il da qualche altra parte vuol dire soltanto eh, attraverso altri elettrodomestici, cioè la televisione. Secondo te la libreria come luogo fisico esisterà ancora in futuro oppure... Non lo so, non ho una risposta per questa domanda. Tante cose sono successe che non ce l'aspettavamo, e tante cose succederanno ancora. A volte mi viene anche l'idea che il libro di carta sia soltanto un inframmezzo, il libro di carta nasce con Gutenberg, erano dei libroni alti così, no? Poi arriva Manuzio che li fa piccolini e allora il libro diventa portatile. Comunque la scrittura e la lettura è esistita in altre forme e altre forme prenderà in futuro e altre forme di distribuzione ci saranno. Quali sono le caratteristiche, le comunità, quelle funzioni che un lettore eh, di ebook dovrebbe avere per, insomma, per essere il tuo lettore ideale? A me piacerebbe molto eh, che il lettore di ebook eh, potesse emettere luce propria e non emetterla eh, quando lo decido io. L'iPad va benissimo, ma eh, al sole fa schifo perché non si legge niente, dà fastidio. Mentre questo qua, eh, al sole dà il meglio di sé, in casa devi tenere la luce accesa per leggere. Mm. Ecco, il Kindle cos'ha di brutto? Ha ah, questa tastiera che servirebbe per comprare, in realtà il NUC è uguale come schermo, ma il bordo finisce qui sotto ed è più piccolo, quindi, ed ha una specie di touchscreen che dicono essere molto, molto affidabile. Quando è uscito l'iPad, per esempio, si pensava che, che quella fosse la soluzione, no? Chi ha riposto delle speranze nel, nell'iPad che potesse salvare tante cose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 Cosa vuoi che ne pensi? Noi come Sugaman lo facciamo per passione e non pensiamo di, di avere alcun ritorno economico da questa cosa. Come pensi che sarà effettivamente il libro del futuro? Io sono un conservatore. La lettura ha delle sue specificità che, che non possono essere replicate da nessun altro mezzo. Secondo te quali sono quelli che